Ciao ragazzi, in questo video parleremo per il metodo del siblesso. Cos'è il metodo del siblesso? Il metodo del siblesso considera un problema in forma standard e necessita di una soluzione ammissibile di base di partenza. Il metodo passa iterativamente da una soluzione ammissibile di base ad una adiacente che permetta di migliorare il valore corretto della funzione obiettivo fino al raggiungimento dell'ottimo o fino a determinare che il problema è illimitato. Introdurremo il metodo del Sibleso aiutandoci con il seguente esempio. Il tipo degli esercizi che dobbiamo risolvere con il metodo del Sibleso sono come questo qui. Però prima andiamo a vedere l'algoritmo e poi andiamo a risolvere questo esercizio. L'algoritmo del Simpleso è in grado di determinare di che tipo di poliedro si tratta e trova la soluzione ottima, che è, sotto opportuna ipotesi, un vertice del poliedro, nel caso che il problema abbia una soluzione ottimale finita. L'algoritmo viene solitamente formulato su problemi posti nella cosiddetta forma standard, dove si deve cioè massimizzare una funzione lineare sottoposta a vincoli di uguaglianza, in cui le variabili siano positive o nulle. Quindi stiamo parlando di un algoritmo dove c'è un input e un output. Per input abbiamo una matrice A dei vertici, dove questa ha una dimensione m per n. Abbiamo una matrice B di termini noti, dove ha una dimensione uguale con le righe della matrice A come si può vedere qui, c i costi ridotti o la funzione obiettivo, dove a una dimensione n uguale con questo qui ed una base ammissibile b. Quindi abbiamo un problema di questo tipo, in forma standard, perché abbiamo un'uguaglianza e chi ricorda dall'algebra lineare, abbiamo un tipo dove a x uguale con b e poi come abbiamo detto anche prima un output che è una soluzione ottima di base per il programma lineare cioè questo qui un problema di programmazione lineare oppure un raggio R che dimostra che il problema è illimitato cioè questo qui è il raggio quando il problema è illimitato che lo vedremo in un altro video quando un problema si dice illimitato Adesso andiamo al nostro eserbio. Questo eserbio ammette una soluzione ottima. Andiamo a risolverlo. Allora, cosa ci dice questo esercizio? Una dita di profumi realizza due nuove fragranze. Cioè, chiamiamole X1 e X2. A partire da tre essenze. Rosa, mucchietto e viola. Quindi, queste tre essenze... Sono i nostri vincoli, quindi avremo un vincolo per la rosa, la fragranza rosa, un altro vincolo per questa fragranza, un terzo vincolo per questa fragranza che tutte le fragranze avranno da due variabili, X1 e X2. Poi per realizzare un decalitro di fragranza 1 sono richiesti 1,5 litro di rosa, 1 litro di mucchietto e 0,3 litri di viola, quindi abbiamo 1,5 litri di rosa, cioè 1,5 x1, 1 litro di mucchietto, 1 per x1, e 0,3 litri di viola, 0,3 x1. Per realizzare un decalitro di fragranza 2, cioè stiamo qui adesso, sono richiesti un litro di rosa, cioè più un litro di rosa, stiamo nella prima fragrazza, un litro di mucchietto più 1x2, qui è x2, e mezzo litro di viola più 0,5x2. La disponibilità in magazzino per le 3 e è di 27, 21 e 9 litri per rosa mucchetto viola, quindi la prima fragranza che è rosa sarà minore uguale di 27, la seconda fragranza mucchetto che è 21 sarà minore uguale di 21 e la terza che è 9 sarà minore uguale di 9, Poi, Sapendo che l'azienda realizza un profitto di 103 da 100 euro per ogni decalitro venduto, di fragranza 1 e 2 rispettivamente, determinare la quantità ottimale delle due fragranze da produrre. Quindi questo 103 da euro e 102 euro è la nostra funzione obiettivo. Quindi abbiamo un max di 103 da X1 più... Ceddo x2 e mettendo x1 x2 maggiore o uguale di 0 abbiamo trovato il nostro problema. Siamo arrivati in questo punto dove abbiamo un problema di massimizzazione. Per risolverlo la prima cosa che dobbiamo fare come abbiamo già letto prima è di portarlo in forma standard. E come si porta questo problema in Forma standard? L'abbiamo spiegato in un video precedente studiando questo algoritmo. Allora, un qualsiasi problema di programmazione lineare può essere messo nella seguente forma detta Forma standard, cioè una forma di uguagliazze, dove la funzione obiettivo è di minimo, qui abbiamo una funzione obiettivo di massimo, e andiamo a vedere come la possiamo trasformare in minimo e senza costanti additive o moltiplicative qui noi ce l'abbiamo si moltiplicano per meno 1 le funzioni di massimizzazione quindi qui ho una funzione di massimizzazione quindi devo moltiplicare questo qua con meno 1 e risulta una funzione di minimizzazione meno cedo da x1 meno cedo x2 quindi ho finito con la funzione obiettivo con il passo numero 1. Andiamo ai vincoli. Ci ho tre vincoli. Tutte le variabili sono positive o nulle. Va bene, si effettuano sostituzioni di variabili per le variabili libere o negative. Qui non ho variabili libere perché ho x1 e x2. Il problema mi dice che sia x1 e x2. Sono maggiori o uguali di 0. Quindi non ho variabili libere o negative. Passo numero 3. Tutti i vincoli sono delle equazioni. Qui abbiamo minore o uguale, minore o uguale e minore o uguale. Si aggiunge una variabile positiva di slack per i vincoli minore o uguale. Quindi qui lo devo fare, far, diventare uguale, uguale, uguale. E come? Devo sostituire il minore o uguale aggiungendo una variabile di slack allora riscrivo il primo vincolo che è 1,5x1 più x2 più una variabile di slack però questa disuguaglianza diventa uguaglianza uguale con 27. uguale con il secondo vincolo x1 più x2 più una nuova variabile di slack, s2, uguale con v1. E analogamente per il terzo, 0,3 per x1 più 0,5 per x2 più una nuova variabile di slack, uguale con 9. Adesso devo scrivergli x1, x2, s1, s2, ed S3 sono maggiori o uguali di 0. Abbiamo portato il nostro problema in forma standard. Ed ecco Adesso andiamo a fare la prima iterazione usando il metodo del Sibleso. Questo che devo fare, io vi faccio vedere il metodo di tableau è di creare un tableau con questi valori di questo problema portato in forma standard. Adesso questo che dobbiamo fare è di creare il tableau, la prima tabella. Cominciamo dalla funzione obiettivo. Quindi abbiamo z uguale con meno cedo da x1 meno cedo x2. Questo diventa meno z meno da x1 meno cedo x2. Questa z è il valore finale. E dobbiamo vedere il valore quando la soluzione è ottima. Quindi abbiamo meno z, inizialmente è 0, poi abbiamo per x1 meno 130, e per x2 meno 100. Analogamente per s1 abbiamo 0. Per S2 abbiamo 0, per S3 abbiamo 0, quindi abbiamo 3 zeri. Questo è B1, un termine noto. Abbiamo meno C23 da, abbiamo detto, è X1, X2, S1. S2 ed S3. Primo vincolo. Abbiamo per termine noto V di 7, quindi qui metto V di 7, per x1 abbiamo 1,5, 1,5, per x2 abbiamo un asso, per S1 abbiamo un asso, per S2 abbiamo 0, in questa parte qui dobbiamo mettere la prima variabile di slack quindi qui dobbiamo mettere s1 analogamente qui s2 ed s3 E questo è il nostro tableau in forma iniziale. Andiamo a mettere anche gli altri valori. Vincolo numero 2. Abbiamo termine noto il veduno. x1 uguale a 1. x2 uguale a 1. s1 uguale a 0. s2 uguale a 1. ed s3 uguale a 0. E terzo vincolo, termine noto uguale a 9, x1 uguale a 03, x2 uguale a 05, s1 uguale a 0, s2 uguale a 0 ed s3 uguale a 1. E scrivendo anche questo abbiamo la nostra forma iniziale del tableau. che è uguale con questo qui. Allora come procediamo? L'algoritmo del Sibleso ci dice che dobbiamo evidenziare l'elemento pivot. Come si fa questo? L'operazione di cambio base permette di passare da una soluzione ammissibile di base a una adiacente, cioè una nuova soluzione di base ottenuta scambiando una variabile in base con una fuori base. La scelta della variabile da far entrare in base è determinata dalla ricerca di una nuova soluzione che migliori la funzione obiettivo. Quindi, questo che dobbiamo fare adesso è di trovare il pivot cioè uno di questi elementi qua. E come si trova questo? Prima dobbiamo scegliere una di queste due variabili da dove cominciare, sempre dalla funzione obiettivo. E di solito si sceglie quella più piccola, quindi inizialmente scelgo meno 100 thread. Quindi adesso ho scelto la mia colonna da dove cominciare. Adesso devo il pivot, che sarà uno di questi tre. Come lo trovo applicando questo tipo qui? Devo trovare il minimo dividendo il termine noto, cioè questi qua, con questi lmd. Cioè, il primo è 27 fratto 1 e mezzo, il secondo è 21 fratto 1 e il terzo è 9 fratto 1. 0,3. Il primo fa 18. Il secondo fa 21. Il terzo fa 3. Quindi il più piccolo è il 18. Allora una volta trovata la colonna da dove devo cominciare e poi trovata anche la riga, l'elemento che è il mio pivot 1,5 e il modo per trovarlo è questo che abbiamo visto adesso poi una volta trovato il pivot questo che dobbiamo fare è di annullare tutti gli elementi sopra e sotto dal pivot cioè questi qua quindi questi tre elementi meno 103 da 1 e 03 devono diventare 0 poi un'altra cosa che dobbiamo sapere è trovando l'elemento pivot cioè, sapendo che l'elemento pivot sta in questa riga e in questa colonna, questa variabile esce e sostituisce questa qua. Quindi, questa variabile qua diventa x1. Procediamo. Adesso, questo che dobbiamo fare come già abbiamo detto, è di far diventare questi numeri qua, 0, 0, 0 cioè i numeri sopra e sotto dal pivot, devono diventare zeri. Il modo per far diventare queste variabili 0 non è uguale ma è analogo con l'eliminazione Gauss. Quindi questo che dobbiamo fare è di dividere questa riga con 1,5, cioè con il pivot, e questa diventa 27 di fratto 1,5, 1,5 fratto 1,5, Frato 1 fratto 1,5, ancora frato 1 fratto 1,5, 0 e 0, questo è uguale con 18, questo è uguale con 1, questo è uguale con 2 terzi, cioè 0,6, e anche questo è uguale con 2 terzi, 0 e 0. Quindi questa riga diventa 18. 1, 2 terzi e 2 terzi quindi la tabella diventa così e non dimenticare che dobbiamo mettere qui 1 0 qui 1 0 e qui 1 0 e cominciamo con la prima riga e come stavamo facendo con l'eliminazione di Gauss la prima riga chiamiamola R1 dividerà 103 da volte la seconda riga, cioè 3 da per R2 più R1, perché qui abbiamo un meno, questo deve diventare 0, qui abbiamo un asso e l'unica cosa che dobbiamo fare per diventare questo 0 è di moltiplicare questo qua con 103 da. Analogamente. Per la riga numero 3, per diventare questo 0, l'unica cosa che possiamo fare è che R3 sarà uguale con, con meno R2 più R3. Cioè moltiplico la seconda riga con meno 1, questo diventa meno 1, e aggiungendo qui, questo diventa 0. Ultima riga, la R4, diventa meno 0,3 volte la riga numero 2 più la riga R4 quindi moltiplico tutta la riga con meno 0,3 questo diventa meno 0,3 aggiungendo la riga numero 2 alla quarta questo diventa 0 fa 2340, 103 da per 1 stiamo qui fa 103 da. Per due terzi, fa 260 fratto tre, analogamente qui. E poi zero zero, cosa dice qui? Più era uno. Quindi più zero, meno cento meno meno. 0 0 0 Facciamo calcoli 2340 più 0 fa 2340 130 meno 130 fa 0 260 fratto 3 meno 100 fa 260 fratto 3 meno 100 quindi meno 300 terzi questo è uguale con meno 40 terzi quindi qui metto meno 40 terzi. 260 terzi più 0 fa 260 terzi. 0 più 0 fa 0. 0 più 0 fa 0. Quindi questa qua è la mia nuova funzione obiettivo. La vado a sostituire. Quindi qui ho 2340. 0 meno 40 terzi. 260 terzi, 0 e 0. Il primo 0 che volevo è quello. Analogamente dobbiamo fare con la terza riga. La terza riga diventa meno R2, cioè meno 18, meno 1, meno 2 terzi, meno 2 terzi, 0, 0, più la riga R3, cioè più veduno, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Facciamo ancora i calcoli. Meno 18 più veduno fa 3, meno 1 più 1 fa 0, 1 meno 2 terzi è uguale con 3 terzi meno 2 terzi che è uguale con un terzo, quindi qua ho un terzo, meno 2 terzi più 0 fa meno 2 terzi, 0 più 1 fa 1 e 0 più 0 fa 0, quindi la nuova R3 è questa qua e la vado a sostituire, quindi ho 3, 0, un terzo, meno 2 terzi, 1 e 0. Analogamente per la riga R4. Per l'ultima. La riga R4 diventa meno 0,3 per R2. Cioè meno 0,3 per 18. Fa meno 5,4. Meno 0,3 per 1 fa meno 0,3. Meno 0,3 per 2 terzi. Fa meno 0,18 scriviamo meno 0,2 analogamente meno 0,2 0,0 più la riga R4 che fa 903 0,3 qui abbiamo un più 0,5 0,0,1 9 meno 5,4 Fa 3,6. Questo fa 0. 0,5 meno 0,2 fa 0,3. Meno 0,2 più 0 fa meno 0,2. 0 più 0 fa 0. E 0 più 1 fa 1. Quindi, quindi la nuova R4 è questa qui. Cioè 3,6. 0. 03-02 0 1. L'unica cosa che ho fatto era di seguire tutti i passi dell'algoritmo del ciblesso e la mia tabella è diventata così. Adesso, di nuovo devo cercare il nuovo pivot perché qui ho un valore negativo. Procediamo come si può vedere, questa tabella è uguale con quella che ho calcolato prima. Adesso abbiamo una soluzione ottima? No! Perché qui abbiamo un valore negativo. Quindi facciamo una nuova iterazione, dobbiamo scegliere questo valore, e cioè questa colonna, e dobbiamo trovare di nuovo il nuovo pivot. Il nuovo pivot viene fuori scegliendo il minimo da questa divisione, 18 fratto 2 terzi, fratto 1 terzo e 3,6 fratto 0,3 facendo calcoli vedremo che questo è il nuovo pivot questa variabile cambia con questa e faremo uguale come abbiamo fatto prima quindi facendo tutti i calcoli con lo stesso modo di prima la nostra tabella diventa così questo è il nuovo pivot e di nuovo questi valori di sopra e questo valore di sotto devono diventare 0 con la stessa procedura e facendo tutti i calcoli la tabella diventa così tutti i valori sopra il pivot sono 0 la variabile qua è cambiata x2 facendo questa iterazione tutti i valori della funzione obiettivo sono non negativi e quindi la soluzione ottima è x1 uguale 12, x2 uguale 9, eccoli, s1 ed s2, che non ci sono qui, sono uguali a 0, s3 è uguale con 0,9, e la mia z è uguale con 2460 e questo è il valore ottimo cioè tornando al problema iniziale vedremo facendo le tue fragranze con tutto questo di cielo questo sarà il valore migliore che posso fare e adesso lo devo considerare come valore positivo perché stavo cercando il massimo che posso fare con le due fragranze. Il metodo del simblesso termina con una soluzione ottimale. E la mia soluzione ottimale è questa qui. Per adesso è tutto ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace e seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video. Alla prossima, ciao!